Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Allora, come avrete capito questo sarà un video un po' particolare Perché cosa è successo? Ho rotto la ring light e anche la fotocamera tutto lo stesso giorno Vabbè, che sfiga Comunque, che dire, cioè è un periodo un po' così perché sono sotto esami Proprio ieri ne ho fatti i due, Vi faccio vedere qua i retroscena, guardate che robe Serafini Siccome è un periodo un po' di merda, ho detto, ma che momento migliore se non di parlare della festa della donna? Cioè, non esattamente la festa della donna, però diciamo una festa che succede proprio il giorno della festa della donna. Si tratta della, uh, di questa festival, il festival delle scoregge, in cui praticamente i grandi appassionati di plattulenza potranno andare a vedere delle gnocche di bambù che scoreggiano beh devo dire che abbiamo toccato un nuovo minimo per questo canale tra la qualità audio e video direi che oggi veramente abbiamo toccato il fondo vabbè almeno Sol Mafia sarà contento e forse non mi manderà altri vocali come questo <totipedicolo> Ma si vede ancora di più nel video del, del, del K-pop, perché incomincia con loro che cantano Gna gna gna, la la la, la K-pop band, la, la", e poi tu incominci Allora ragazzi, oggi parlo comunque di un gruppo K-pop E comunque... Cioè, eh, come, sono brave, sì, ma... devo farti la parodia su, su YouTube. Durante questo festival, cioè sembra una cosa incredibile, però realmente ci sono degli appassionati che si ritrovano ad ascoltare, ma soprattutto ad annusare, le grandi produzioni di queste gnocche. Le ragazze molto spesso sono delle attrici porno e si esibiscono in una serie di prove, con degli abiti succinti perché non ci facciamo mancare niente in costume da bagno eppure in cosplay si sa il tema della flatulenza è sempre stato una delle cose che ha sempre interessato i giapponesi fin dall'antichità infatti fin dal periodo Edo si potevano già vedere queste meravigliose pitture o in italiano la guerra delle scoregge In questi meravigliosi dipinti si possono vedere una serie di gnocchi e gnocchi di bambù o guerrieri comunque che si sfidano e fanno le guerre usando l'arma appunto della Peto la cui potenza riesce addirittura a sradicare alberi, far volare gatti e anche disarmare cavalieri Vabbè In Europa c'era l'impressionismo mentre in Giappone... Alcune delle attrici che hanno partecipato all'evento sono Mio Akemi, Tomoko Akari e Saiko Yatsuhashi Cosa interessante tra l'altro è che la simpatica Mio Akemi è già la seconda volta che partecipa a questo evento Segno decisamente di grande abilità della giovane I giudici dovranno valutare la potenza di fuoco diciamo il profumo di queste produzioni ma la prova più interessante è sicuramente l'onara rap le ragazze dovranno repare dei versi di alcune canzoni e concludere con un petto fotonico chi riuscirà a fare il petto migliore diciamo e a combinarlo meglio con le melodie del rap vincerà l'ambitissima fascia di Miss Petto io non so che dire ragazzi in ogni caso chi ha partecipato all'evento ha detto che è stata un'esperienza quasi mistica, io sinceramente non ci ho mai partecipato quindi non so perché giudicare a priori un'esperienza del genere. Fatemi sapere se qualcuno di voi è interessato ad andarci o ci andrebbe. Vabbè ragazzi scusate per questo video un po' così, spero che eh, potrò avere una fotocamera migliore nel prossimo, vi chiederei gentilmente di lasciare un mi piace giusto per supportare il canale. E cerchiamo di andare avanti in questo periodo difficile Comunque tutti gli esami stanno andando benissimo Vi faccio vedere adesso come mi sto preparando Non vedo l'ora di finire, guardate qua Ho fatto tutti gli appunti Poi qui vedete Ma è bello perché di ultimo ho scoperto che Mi piace veramente attaccare Vediamo se si può girare la fotocamera, no Mi piace attaccare i post-it, no? Quindi, c'è cioè, attacco i posti praticamente su ogni pagina, no? Non so a quale pro, però vabbè. In ogni caso, grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo... Madonna che cesso, dovrei lavare i piatti. Ciao da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Io ho girato un programma per bambini, ok? Senza dormire per tipo 48 ore. Devo ballare e fare tipo... Andiamo tutti insieme! Dai! Cioè, per dirti. Quindi non è proprio scusa, devi essere professionale Serafini.